In questo video parleremo delle permutazioni. Una permutazione è un modo di ordinare una successione di oggetti. Quando gli oggetti sono tutti diversi, si parla di permutazioni semplici. Quando invece tra gli oggetti che abbiamo ce ne sono alcuni che sono uguali, si parla di permutazioni con ripetizione. Trovare tutte le possibili permutazioni di un certo numero di oggetti significa trovare tutti i modi in cui questi oggetti possono essere disposti con ordine. Gli aneogrammi di una parola sono un esempio di permutazioni di lettere. Per prima cosa, parteremo con l'illustrare alcuni esempi di permutazioni semplici. In quanti modi posso ordinare due oggetti diversi? Ad esempio, se abbiamo due tesserine di due colori diversi, una rossa e una blu, quanti modi abbiamo per ordinarle? In questo caso è facile, perché è evidente che i modi sono due. Ma cosa possiamo dire se il numero di tesserine colorate aumenta? Andiamo a vedere cosa succede con tre tesserine di colori diversi. Una rossa, una blu e una gialla. Vediamo un po'. Abbiamo tre possibili scelte per il primo colore. Ad esempio, possiamo mettere la tesserina gialla al primo posto, al secondo posto, oppure al terzo posto. Una volta scelto il posto per il primo colore, ci restano solo due possibili scelte per il secondo colore. Ad esempio, possiamo mettere la tesserina rossa al secondo posto, ma possiamo anche metterla al terzo posto. Notiamo che questo vale per ogni scelta iniziale fatta riguardo alla posizione della prima tesserina gialla. Di conseguenza, per l'ultima tesserina, quella di colore blu, abbiamo sempre un'unica scelta possibile, per ogni possibile ordinamento. Quindi, alla fine, abbiamo una sola scelta per la posizione della tesserina blu. Per ognuna delle due possibili posizioni della tesserina rossa, per ogni scelta iniziale della prima tesserina gialla. La parola PER ci suggerisce una moltiplicazione. Infatti abbiamo 1 per 2 per 3 uguale 3 fattoriale, cioè 6 casi possibili per ordinare 3 tesserine di colore diverso. Aumentando il numero di tesserine, ad esempio fino a 4 o 5, il ragionamento non cambia. Infatti, se dobbiamo ordinare quattro tesserine di colori diverse, abbiamo quattro scelte per la prima tesserina gialla, tre scelte per la seconda tesserina rossa, due scelte per la terza tesserina blu e una scelta per la quarta tesserina verde, per un totale di 4 per 3 per 2 per 1, cioè 4 fattoriale, ovvero 24 permutazioni. In generale, il numero di permutazioni di n oggetti è n fattoriale, che è il risultato ottenuto dalla catena discendente di moltiplicazioni che porta da n fino ad arrivare ad 1. Come abbiamo detto all'inizio, nel caso in cui ci siano degli oggetti che si ripetono, si parla di permutazioni con ripetizioni. Il numero delle permutazioni cambia se gli oggetti si ripetono? Ovviamente, se fra le nostre tesserine ce ne sono alcune che hanno lo stesso colore, il numero di modi in cui possiamo ordinarli in maniera diversa diminuisce, perché alcuni di questi ordinamenti si ripetono. Quanti se ne ripetono? Nel caso in cui abbiamo un insieme di tre tesserine, di cui due sono dello stesso colore, notiamo che i casi si dimezzano rispetto a quelli che avremmo se tutte le tesserine fossero diverse. Infatti, il modo di disporre tre tesserine in generale è 3 fattoriale, ma siccome due di queste tesserine hanno lo stesso colore rosso, allora dobbiamo dividere 3 fattoriale per il numero di modi di disporre le due tesserine dello stesso colore, cioè 2 fattoriale. Nel caso in cui le tre tesserine sono tutte dello stesso colore rosso, quanti modi ho per disporle in maniera diversa? Ne ho solamente una. Ma perché? Per capire meglio, proviamo a numerare le tre tesserine rosse. Come abbiamo detto prima, in generale si hanno 3 fattoriali modi per disporre tre tesserine, ma siccome il numero di tesserine che si ripetono è anche 3, il numero di permutazioni che sono uguali è 3 fattoriale. 3 fattoriale diviso 3 fattoriale è uguale a 1, cioè abbiamo un unico modo per disporle. Proviamo in un altro caso. Abbiamo 5 tesserine di cui 3 sono dello stesso colore, ma ormai avrete capito com'è che si fa. I modi di disporre 5 tesserine sono 5 fattoriale e i modi di disporre le 3 tesserine che sono uguali è 3 fattoriale. Allora, in definitiva, avremo 5 fattoriale diviso 3 fattoriale, ovvero 20 permutazioni distinte. Quindi, in generale, avendo un insieme di n oggetti di cui k si ripetono, il modo per ordinare questi n oggetti in maniera distinta è n fattoriale diviso k fattoriale, e se ci sono più ripetizioni diverse? Beh, il ragionamento non cambia. Infatti è molto simile. Proviamo ad esempio a contare il numero di anagrammi diversi della parola matematica. La parola matematica è formata da 10 lettere, quindi abbiamo 10 fattoriali modi per disporre le lettere di cui è composta. Ma la lettera M si ripete due volte, così come anche la lettera T, e la lettera A si ripete tre volte. Quindi il numero di modi di anagrammare la parola matematica in modo diverso è molto meno di 10 fattoriale. Infatti dobbiamo dividere 10 fattoriale per 2 fattoriale che sono i modi di disporre le due lettere M, per 2 fattoriale che sono i modi di disporre la lettera T, per 3 fattoriale che sono i modi di disporre le tre lettere A. Ovvero abbiamo la bellezza di 151.200 modi diversi per anagrammare la parola matematica.